adesso entriamo effettivamente nel vivo dell'analisi lascio la parola di nuovo ad Adriana e a Giorgia che ci spiega, a Giorgia anche anzi in questo, caso, in questo caso che ci spiegherà cosa fa meglio cosa può fare quali sono gli strumenti che l'Unione Europea mette a disposizione dei piccoli e medi imprenditori per appunto svolgere le proprie attività e per innovare e creare occupazione grazie Giorgia grazie. Allora. Cercherò di essere molto diciamo, veloce. Allora, in primis i fondi eh, diretti sono tantissimi, vedete questa schermata. Eh, ovviamente toccano tantissimi ambiti e eh, sono veramente tanti. Eh, come potete vedere, la parte centrale sono quelli attualmente diciamo, attivi cioè, in questo periodo di programmazione, mentre quelli a destra sono eh, diciamo, riferiti alla, alla vecchia programmazione. Analizzeremo velocemente alcuni ehm, di questi appunto, fondi diretti, ovviamente specifici per piccole e medie imprese. Partiamo col programma Horizon, Horizon 2020, che è il programma nel settore della ricerca, sviluppo eh, tecnologico e dell'innovazione. Ha un, um, una dotazione finanziaria per uh, questi sette anni di circa 80 miliardi di euro. Horizon 2020 riunisce in un unico programma tutti gli investimenti dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione. Mira principalmente a potenziare la competitività e l'innovazione delle piccole e medie imprese e risponde agli obiettivi, come abbiamo visto, della strategia Europa 2020 e in particolare l'iniziativa Faro Unione dell'innovazione. Orato 2020 si divide in pilastri o eh, anche chiamati priorità. La prima priorità eh, si chiama eccellenza scientifica, ha l'obiettivo eh, quale? Quello di rendere il sistema di ricerca europeo più competitivo su scala mondiale. La priorità due qual è? La leadership industriale e l'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni a sostegno delle imprese del futuro e aiutare le piccole e medie imprese europee, eh, diciamo, innovative ad assumere un'importanza non solo a livello europeo ma ovviamente anche a quella mondiale mondiale. L'ultima priorità è la sfida per le società e ha l'obiettivo di quello di affrontare le sfide della strategia Europa 2020 che mirano a stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione entriamo nello specifico l'eccellenza scientifica si articola in quattro obiettivi specifici velocemente il Consiglio Europeo della Ricerca che fornisce finanziamenti ai simboli ricercatori talentosi, le tecnologie emergenti e future, cioè sostiene la ricerca collaborativa per ampliare la capacità dell'Europa di produrre innovazioni d'avanguardia azioni maricuri molto interessanti per i ricercatori, quindi aiuta la mobilità trasfrontaliera dei ricercatori e le infrastrutture di ricerca cioè che sviluppano ehm, queste azioni vengono in realtà eh, diciamo, usate principalmente per aiutare e sostenere infrastrutture di eccellenza europee a svilupparsi a livello ovviamente europeo. Mentre il leadership industriale si articola in tre obiettivi specifici, leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali, fondamentali per il sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e alla certificazione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ad esempio anche altre nanotecnologie, materiali avanzati, ad esempio come il grafene e così via. Poi, più facile accesso al capitale di rischio per le imprese, e per i progetti innovativi in tutte le fasi di Inoltre c'è l'innovazione delle piccole e medie imprese, cioè per promuovere tutte le forme di innovazione delle piccole e medie imprese, con particolare attenzione a quelle dotate del potenziale di crescita suscettibile e di internazionalizzazione. Ultime sfide per la società ha sette obiettivi principali, cioè sostanzialmente vengono finanziati progetti in queste aree, sempre ovviamente per quanto riguarda sviluppo tecnologico, in ambito della salute, cambiamento demografico, energia sicura, pulita ed efficiente, trasporti intelligenti, verdi, azioni per il clima, efficienza delle risorse e delle materie prime, società sicure, cioè proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini. Ed infine non per ultimo, l'Europa in un mondo che cambia, cioè attraverso società inclusive, innovative e riflessive. Questo è un esempio di schermata di un bando scaduto eh, l'anno scorso nel, appunto, a settembre al quale personalmente ho partecipato ed è stato, velocemente ve lo riassumo, è stato molto carino perché abbiamo fatto partecipare una, um, una piccola e media impresa di ragazzi che eh, sviluppavano del, diciamo, dei software in particolari insieme come capofila, in Italia poi la Polonia, la Spagna e la Grecia, insieme a un museo, uh, museo archeologico virtuale di Ercolano, e sostanzialmente cosa hanno fatto? ragazzi gioia hanno sviluppato questa app e attraverso un um, iPad, semplicemente iPad, andavano in giro nel museo di Ercolano, in giro così vedevano, ah benissimo, questo è un pezzo di una statua, mettiamo davanti l'iPad e si ricostruisce in 3D come era eh, diciamo, la statua originale, quindi è stato un progetto molto carino e interessante, coinvolto eh, molti diciamo, partner interessanti anche a livello ovviamente di ricerca e di sviluppo tecnologico. Eh, quali sono i beneficiari di questo ehm, programma? Enti pubblici e privati dei seguenti paesi, cioè stati membri dell'Unione Europea ovviamente, i paesi in periadesioni, i paesi candidati e i eh, potenziali candidati, i paesi dell'EFTA, cioè quelli dell'European Free Trade Association, ma anche i paesi terzi che hanno però delle caratteristiche principali, cioè hanno una buona capacità in scienza, tecnologia e innovazione, che hanno un'esperienza pergressa nei progetti. Innovazione e sviluppo tecnologici che hanno legami stretti economici e geografici con l'Unione Europea. Adesso passiamo a un altro programma interessante per le piccole e medie imprese, è il programma del settore innovazione delle piccole e medie imprese, il programma COSME. Ha una dotazione finanziaria per questi sette anni di circa 2,3 miliardi di euro. Cos'è il programma COSME? Il programma COSME mira ad incrementare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione europea per questi sette anni. Ha quattro obiettivi principali primo, quello di migliorare l'accesso ai finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese, sotto forma sia di capitale o di prestito. L'obiettivo 2 cioè agevolare l'accesso ai mercati sia dell'Unione europea ma anche a quelle mondiali. L'obiettivo tre promuovere l'imprenditorialità e la cultura imprenditoriale, che è molto importante, e l'obiettivo quattro, quello di migliorare le condizioni di quadro per le imprese. Gli obiettivi generali del programma vengono realizzati attraverso quali azioni? Miglioramento dell'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese attraverso due strumenti dedicati che vedremo successivamente. La realizzazione di sportelli unici, il famoso Enterprise Europe Network, che aiutano le piccole e medie imprese a trovare partner commerciali e cioè accedere ai finanziamenti dell'Unione Europea. Sono circa 600 uffici in oltre 50 paesi. Inoltre attraverso il sostegno alle iniziative che favoriscono l'imprenditorialità, cioè per far per facilitare l'avvio e il trasferimento delle imprese, per connunciare le reti transfrontaliere per lo scambio di esperienze e buone prassi. Inoltre l'accesso ai mercati, cioè per il supporto alle piccole e medie imprese sui mercati che sono al di fuori dell'Unione Europea, attraverso specifici diciamo, anche app desk. Alcuni app desk ad esempio attualmente sono in Cina, nei paesi ovviamente anche asiatici, principalmente anche adesso a Pechino, sono degli help desk per i diritti di protezione intellettuale in queste regioni. Sono molto importanti perché aiutano e danno consulenza alle piccole e medie imprese europee che si trovano ad affrontare questi problemi ovviamente di proprietà intellettuale enormi o diciamo, appalti um, pubblici in queste aree geografiche. Inoltre ci sono sempre degli help desk per quanto riguarda in, diciamo, per l'aiuto di uh, competenze, buone prassi e anche di scambi commerciali in Giappone. Molto interessante. Rubo un secondo la parola per fare un esempio pratico eh, di bando sul Cosme, eh, a maggio del 2015 il Cosme ha pubblicato un bando turismo, accessibile a tutte le imprese, eh, di estrema semplicità, non c'era alcuna difficoltà, se non forse l'inglese, ma eh, è un bando che, eh, a cui potevano accedere le imprese turistiche e offrire un pacchetto turistico rivolto, c'erano dei settori privilegiati per esempio anche per gli anziani o i molto giovani quindi si trattava di offerte turistiche, cioè di pacchetti eh, proprio turistici in collaborazione con altri paesi partner quindi bisognava eh, individuare un, un percorso culturale, anche, quindi non sono così inaccessibili bandi che sono all'interno di Horizon 2020, che sembra poi il programma per eccellenza di ricerca e innovazione. Volevo far anche far riposare Giorgia, <ride> ma dove l'ho? <ride> ok, no, effettivamente questi due programmi sono molto diciamo, uniti, si caricano tra loro velocemente. Allora, gli strumenti finanziari dedicati che abbiamo visto prima quali sono? Investimenti e prestiti investimenti c'è cioè uno strumento di capitale di rischio per la crescita, cioè il programma fornirà capitale di rischio a fondi di investimenti, probabilmente della venture capital, destinati principalmente a piccole e medie imprese che si trovano in fase di espansione e crescita. Lo strumento dovrebbe aiutare fino a 560 piccole e medie imprese a ricevere tali investimenti per un volume diciamo, investivo complessivo che oscilla tra i 3 e i 4 miliardi di euro. Per quanto riguarda i prestiti c'è cioè lo strumento di garanzia sui prestiti che il programma fornirà garanzie contro garanzie agli intermediari finanziari come società appunto, di garanzia, banche e così via affinché possano erogare un maggior numero di prestiti alle piccole e medie imprese. Quali sono i beneficiari di questo programma? Imprenditori, soprattutto piccole e medie imprese che beneficiano di un accesso agevolato ai finanziamenti per le proprie imprese, cittadini che desiderano mettersi in proprio e autorità degli stati membri che ricevono una migliore assistenza nella loro attività ovviamente di elaborazione e attuazione nelle riforme politiche efficaci. Quali sono anche qui i partecipanti? Sono gli stati membri dell'Unione Europea, come per i maierta, i paesi aderenti, i paesi candidati e i potenziali candidati. Un diciamo, accenno veloce a Erasmus per giovani imprenditori è che è un servizio offerto nell'ambito del Cosme, è un'azione per promuovere l'imprenditorialità ed è molto carino e innovativo come, diciamo, come offerto come servizio offerto, che cos'è? È un programma per la mobilità in Europa dei giovani imprenditori finanziato dalla Commissione Europea, lanciato nel 2009 e si basa sull'esperienza dell'Erasmus Universitario, ma ha uno scopo ovviamente diverso quello invece di aiutare i giovani imprenditori ad acquisire le competenze necessarie per gestire una piccola e media impresa. Gli obiettivi del programma quali sono? In primis favorire l'imprenditorialità, la competitività e la crescita di queste nuove start-up, favorire il trasferimento di know-how tra piccole e medie imprese a livello europeo e supportare la creazione di network nazionali e commerciali tra imprenditori europei. Chi può partecipare al programma? Tutti gli imprenditori dei 28 stati membri dell'Unione Europea più i paesi candidati. Il nuovo imprenditore quindi può trascorrere un periodo lavorativo presso un'azienda di un imprenditore europeo con maggiore esperienza. Il nuovo imprenditore in requisito ovviamente deve costituire un'impresa da non più di tre anni, deve essere seriamente intenzionato ad avere e quindi ad avviare un'attività, però ovviamente attraverso la candidatura e quindi alla, diciamo, alla presentazione di un vero business plan e inoltre ovviamente deve risiedere stabilmente in uno dei paesi membri partecipanti al programma, essere disposto a dedicare la sua motivazione e il suo impegno alla collaborazione con l'imprenditore. Eh, più esperto uh, di lui mentre l'imprenditore affermato ospitante mi spiace, eh, deve risiedere stabilmente in uno dei paesi partecipanti al programma eh, deve essere titolare o responsabile da piccola a media eh, impresa deve gestire un'impresa da uh, diversi anni e ovviamente deve condividere le proprie esperienze con il nuovo imprenditore deve diciamo, essere una sorta di suo mentore quindi si crea una relazione molto bella tra i due imprenditori, il nuovo imprenditore si rega all'estero per imparare dall'imprenditore già fermato, mentre l'imprenditore già affermato ospita gratuitamente un nuovo imprenditore straniero per sviluppare nuove relazioni commerciali. La durata di, questo, diciamo, di questa azioni varia vale dai 1 ai 6 mesi all'estero. Quindi i risultati di un'azione di successo quali sono? La possibilità di collaborare professionalmente anche dopo l'Erasmus, apprendere nuove conoscenze professionali e imparare soprattutto a lavorare in una nuova lingua. Mentre per l'imprenditore affermato quali sono? Avere un punto di fiducia in uno Stato europeo per futuri scambi commerciali, maggiore flessibilità mentale e culturale e soprattutto conoscere nuovi mercati europei per aprire eventualmente nuovi scambi commerciali. Il sostegno, il sostegno finanziario, viene dato esclusivamente al nuovo imprenditore cioè attraverso ovviamente per contribuire alle spese di viaggio del paese di soggiorno e alle spese ovviamente di sussistenza, alloggio e così via i rimborsi spesi variano eh, da base diciamo a paese a paese eh, vado avanti. ok vado avanti nel senso ovviamente da dove eh, diciamo, andiamo se andiamo ovviamente in Romania o in Normandia possono cambiare c'è diciamo, un interlocutore cioè, principale che è un centro di contatto locale che aiuterà a tutti e due gli imprenditori a gestire tutta la fase del progetto C'è l'iscrizione online che è semplicissima, questo è il sito, vado molto avanti o se no potete andare presso il BIC, per esempio il BIC Lazio a Roma è molto molto diciamo, attivo su tutto questo punto di vista che vi potrà aiutare semplicemente a presentare la vostra candidatura io questo ho lasciato un carino, una storia di successo che si possono vedere su Youtube molto semplicemente. Ho finito, grazie. Io devo, devo veramente complimentarmi non solo per la preparazione della competenza, ma anche per la capacità di sintesi. Dovre... Intanto dovremmo venire a prendere lezioni da te, guarda. Dopo gli interventi di questa sera, peraltro comunque molto veramente interessanti e approfonditi.